E, e succedeva che la, la, la, la propaganda fascista diceva che i comunisti in Spagna hanno sventrato delle suore e violentate, tutte queste cose, perciò quando si parlava di comunismo per me, che non avevo poi mai comunque non è che fosse stato simpatico in poche parole. Poi cosa è successo? Con, quando eravamo verso il, 40, il 1943, che la guerra e cominciava già a far parlare con la ritirata dell'Unione Sovietica, sovieti, la ritirata nel nord Africa, bombardamenti eccetera. Poi praticamente nella primavera del 43 sono cominciate le sue opere alle reggiane, ma non nel mio reparto, nella nell'attrezzeria, che sono stati arrestati dai miei amici anche. Di lì ho cominciato a riflettere, proprio ho fatto un esame di coscienza, ma cosa ho fatto io? a stare lì a lavorare giorno e notte per, per, per aumentare la produzione, per fare la guerra, e, e dopo che la guerra serve per, per uccidere la gente. Mi ero proprio um, stato sconvolto. Da quel momento ho cercato di prendere contatto con, diciamo così, gli antifascisti. ma Non c'era niente da fare, questo è il problema. Tant'è vero che ero andato a Sassuolo, che c'era un mio amico che era malato, che sapevo che era un antifascista, ma eravamo già nell'estate nell del, del, del, del 43, che pensavo che mi desse una mano per entrare nel movimento. no, io sono antifascista, però non è che ci ho organizzato. Poi c'era un altro compagno del mio reparto, un certo Grassi Armand di Gattaglio, che era abbastanza amico e l'ho fatto ma io voglio entrare nel, insomma, nel movimento così. e l'ho convinto e l'ho convinto e mi ha messo in contatto con un certo Corradini l'ho saputo poi dopo la guerra che si chiamava Corradini che erano lì di Cavazzoli ecco. e lì ho cominciato a praticamente a fare qualcosa nella clandestinità ma lì subito sono stato, ho fatto qual poco sì, abbiamo cominciato invece dopo eh, la caduta di Mussolini l'8 settembre dopo lì veramente si cominciava andata a disposizione a cercare delle armi tant'è vero che eh, con l'8 settembre io abitavo a 500 metri dalla ferrovia noi andavamo, di noi, in, noi, in, noi, in quasi tutta la regione cattolica andavamo sulla ferrovia a, fa, a far rallentare i treni che arrivassero Reggio dove c'era del militare eh. e loro i militari scendevano dal treno e poi il treno riprendeva li portavamo in canonica alcuni li abbiamo vestiti con i vestiti di borghese alcuni li avevamo vestiti da prete e io vestito da chierico perché avevo allora già 19 anni però non li sfruttavano di meno li portavo mi ricordo portavo un certo Catellani che lavorava anche da la reggiana anche lui l'ho portato fino a casa a sesso ma anche altri in, fino a Rivalta, quelle le zone lì, poi dopo magari andavano da, da sole. E allora abbiamo lavorato intensamente per fare questo tipo di lavoro. Beh, eh, io siccome avevo le zone da militare, io poi ho continuato, ho comito, continuato a lavorare alle Reggiane fino a dicembre, quando mi è arrivata un'altra cartolina per partire, e le zone me l'hanno ritirato. Però so che i, i tedeschi sono andati subito ad occupare i punti franci i della città, il municipio, la, la, lì la casa di la Cialdini dove c'è la questura adesso e ora allora poi, poi, poi, poi hanno fatto dei saccheggi anche i tedeschi. Mi ricordo che, insomma, che mia moglie, che mia moglie, abitava a Coviolo, la, la, la Roncina e c'erano i tedeschi proprio nel suo cortile, sono arrivati là con delle, delle galline, i conigli, eccetera, e ridevano. Quando, quando hanno arrestato i, fassi, i, i, cosi, la, i soldati che si sono arresi, eccetera. Da notare che l'8 settembre i tedeschi hanno, hanno praticamente arrestato oltre 600.000 soldati e mandati in Germania, in poche parole.